Cover Caput, un altro rapper con, con la, maschera. la maschera Un altro rapper Capri che viso la, la maschera. maschera Un altro rapper pubblicità Contesti per di invenzioni e di banalità, invece no A queste definizioni non ci sto Sono un'impuso in più a rete e voglio uscire da ogni costo Non sono come te, in rete io non posso, Non sono come te, Non un altro rapper fallito Sono un ragazzo che segue le proprie ambizioni Mi preventavano le vostre opinioni Invece ora me ne fotto, pazienza è giurita Perché il rap finché la fotta non sarà finita Infinita qua, la voglia di riscatto La voglia di mostrare quanto valgo Qua, dove sono considerato un fallito Tranquillo su un prima piano piano salgo caput deca fallo Decaput ce la puoi fare Decaput dai, continua a rimare Rima perché nessuno qua lo fa come me Rima perché lo faccio compito, perché Che ma il mestiere se lo fai solo per i soldi Poi ti ascoltano ma sono tutti sordi Ti vanti, sei salito ma tra un po' cadi E pianti, sei fallito con la droga che ti cali Cali e calerai ogni anno Sei uno dei tanti, tanti, le merda se ne vanno, senza, senza rimpianti I destini non sono vuoti ma non faccio la morale Ma mia testa esplode ma diventerai mortale Diventerai mortale perché non sono ragazzate. Una di cose vissute, sì. Ogni giorno penso alle cose passate. Ogni giorno penso alle, alle cose, cose perdute, yeah.